con un po' di gente oggi 9-5 si parte siamo tutti vero stai tutti pronti eh, e casati casati carichi chi la carica anzi chi la scarica Chi la scarica, scarica. ti pronti? Okay. Campo Felice, direzione Nibbio 1 Nibbio 1 poi Cisterna e poi, poi, poi uh, andiamo prima alla Madonnina delle Nevi esatto. e poi andiamo Monte su in cima Adesso facciamo questa di salita. Per scelta di Stefano. Касань, я не пью. Никаких Stiamo facendo è eh? quasi ce la fatta facciamo, eh? ce la facciamo siamo a colle del nibbio e stiamo arrivando a monte cisterna Com è fame fin troppo buono non l'avrei voluto manuale in attesa questo è quello di iniziare oh. eh. amore. Oh. che bella guarda gira 2.25 si riparte Pirla 1, Pirla 2, Pirla 3. Pronti, pazienza, via!